Ciao a tutti ragazzi, oggi come potete vedere non sono al Bruca Lifo Studio, ma sono negli studi AM di Salvatore Addeo, questo perché sta per succedere qualcosa. Ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucaliffo Studio, il vero Brucaliffo Studio. Come avete letto dal titolo e come avete visto nell'anteprima, sono stato all'Eco negli studi di Salvatore Addeo. Vi voglio spiegare velocemente perché ci sono stato e cosa abbiamo fatto, ma vorrei fare un attimo un passo indietro. Due anni fa, esattamente due anni fa, oggi usciva questo video. Ciao a tutti, sono Giuseppe dal Brucalifo Studio. Volevo ringraziare Salvatore Addeo e la sua piattaforma Improvio Mix per aver messo a disposizione i migliori corsi fatti dai migliori fonici e soprattutto per averci permesso di imparare quelli che sono i workflow. La cosa migliore che ho preso dai loro videocorsi è capire quando e perché applicare determinati effetti al mix. Ciao! Una delle domande che più mi è stata fatta è Dov'è che ti sei formato? Dove hai studiato? Perché comunque queste cose uno non è che se le sogna, no, deve avere una formazione. E io vi ho sempre detto che ho sempre fatto tutto da autodidatta, nel senso che mi informavo, andavo a vedere i videocorsi, andavo a vedere come lavoravano gli altri fonici. Ecco, il buon 70% circa della mia formazione deriva dalla piattaforma Improvior Mix. Improvior Mix che è la piattaforma, penso una delle prime, nate in Italia, che mette a disposizione video tutorial, ma io non li chiamerei neanche video tutorial, io li chiamerei possibilità di vedere come lavorano gli altri fonici, ok? Io eh, ho, ho guardato tutto di quella piattaforma lì, ho guardato tutti i fonici, anche quelli che non facevano il mio genere, perché si impara sempre qualcosa da qualcuno e può sempre tornare utile. È stata l'ottica di... Vedere gli altri come lavorano, ok? quindi capire la loro mentalità, non effettivamente che plugin usano, che equalizzazione fanno, che compressione fanno e poi ricopiarla pari pari sul mio progetto. Tu puoi vedere lavorare Luca Pretolesi, come ho visto lavorare io, puoi vedere lavorare Salvatore Addeo, puoi vedere lavorare Gigi Barocco, puoi vedere lavorare chiunque e copiare pari pari le cose che fanno e il vostro suono farà totalmente cagare. Ok? perché voi non dovete mai copiare il plugin le cose ma dovete capire il perché viene fatta una tipologia di cosa io lo dico sempre e, ed è molto importante per me che voi capiate questo passo qua detto questo vi spiego velocemente mi chiama Salvatore Addeo io nel panico perché nel senso sono un suo studente passare da qua Ah, Dall'altra parte non me lo immaginavo neanche, vi dico la verità, cioè la possibilità che Salvatore Addeo mi chiamasse per fare un determinato percorso con lui, non, non lo sognavo nemmeno perché è una cosa che non si pensa minimamente, mi chiama, mi dice che ha visto i video che faccio, mi piace come lavoro, gli piace come spiego a un pubblico giovane, perché comunque voi siete più che altro tutti ragazzi, ok? Molto più giovani rispetto magari alla piattaforma Improv Mix che prende tutte le tipologie di, di fonico e quindi mi ha raccontato di questo nuovo progetto nascente che è Improv Sound, quindi non Improv Mix. La differenza è che vuole partire da zero, raccontare ai giovani come si fa musica, però in maniera giusta, perché l'informazione sta divulgando in maniera incredibile e il 90% dell'informazione su YouTube, sui videocorsi, esce fuori per un rientro economico. Cioè, io ti dico due cavolate che vedo da altri. Lui non vuole questo, ok? Lui dice, io voglio che tu impari. Cazzo, è bellissimo! Quando ho cominciato io, su YouTube c'era solamente tre video americani con un tipo che ti spiegava e diceva il compressore sulla voce si mette Rescia tre. Si mette attacco a 1, rilascia a 6. Fine. Invece lì avete ragazzi giovani, volenterosi, ragazzi che fanno dischi di platino, che vi spiegano passo passo tutto quello che c'è da sapere per arrivare a fare un brano che può suonare di successo. Raga, io ho fatto 12 milioni con una canzone in casa, in home studio. Cos'ho di diverso da voi? Questo? Questo è un pezzo di legno con lana di roccia. Una tenda insonorizzata? Le casse? Le casse costano 300 euro. Sono le cali. Non ho niente in più di voi. Cioè, il discorso è questo qua. Ok? Il discorso è che. È una cosa bellissima E io sono contento Visto che da quando abbiamo iniziato a pubblicarla Più di 500 persone sono andate a seguire la pagina Hanno voglia di imparare Mi sto divulgando troppo Scusate, sono troppo forico Per la roba incredibile Ho parlato con Salvatore E mi ha spiegato il suo progetto È una persona eccezionale Mi ha detto, proprio lo vedevo Che aveva voglia di trasmettere Diceva io, dietro questa piattaforma C'è un lavoro incredibile e lui lo sta facendo solo per l'informazione. Dice: Io voglio che i ragazzi imparino veramente. Non ti puoi permettere un corso da 200 euro. Te lo do a 9,90. Non me ne frega, basta che impari. Wow, niente. Mi chiama? Il video che ho fatto è stato su come trattare una canzone drill moderna sia il mix che il master del, di, di Rioda, tra l'altro, se mi seguite da tanto tempo conoscete l'artista. Vi lascio un pezzo della canzone che ho mixato nel, nel video. E tutto il processo di mix e master, del perché ho fatto qualsiasi tipo di intervento, lo trovate sulla piattaforma a 9,90€. 9,90 non solo il mio, eh? ovviamente trovate tutti, ok? Io penso che mi abbonerò assolutamente, anche se faccio parte appunto de degli insegnanti, voglio dare il mio contributo a Salvatore per questa cosa e ai ragazzi che sono su sul sito. Spero di vedervi anche voi, mi farebbe veramente piacere, tantissimo piacere, se eh, una volta visto il mio video... Voi possiate mandarmi anche solo un messaggino su Instagram dove mi dite che cosa ne pensate del video corso. Mi farebbe piacere a livello proprio mio personale per, per capire se sto facendo bene o male. Ok, io vi lascio a qualche spezzone del viaggio, de, insomma di quando sono salito. Ci vediamo a un prossimo video. Ci vediamo, spero, su Improve Your Sound. Io ringrazio Salvatore se sta guardando il video. Dan, il ragazzo che è stato con me tutto il tempo a riprendermi e insomma tutto lo staff di AM Studio Recording che sono veramente eccezionali. Grazie per quello che fate. Ciao. Si parte? Il cazzo sono le 4:00. Sono passati esattamente 4 minuti dalla partenza. C'è caldo. Siamo a Milano! Sono arrivati a Milano! Pota! Pota! Se da ti spieta, farma non può, farma non può. A me, a me, a Si viaggia di nuovo <ride> Siamo a 900 metri dallo studio AM Recording di Salvatore Addeo Uno degli studi più grossi d'Italia Anzi è No Spingi il video Sì Fai fare butto, a noi non si farà brutto Pro l'hanno fatto in un giorno Ancora Cicciro a zonzo, in tutta come una zanza Come se mi piace se ero i guai A me già in tasca dice non dovevo giochi allo sniper sogni Sì. Ciao a tutti ragazzi, sono Giuseppe Zuppardi, sono fonico presso il Brucalifo Studio Vi aspetto numerosissimi, cliccate il link perché ce n'è delle belle Mi raccomando eh, perché il videocorso che ha fatto Giuseppe è veramente figo Seguite Improver Sound <ride> Impressioni?